Chiocciolati o con accento circonflesso. Chiocciola TXA o barrata copyright news 1. O con accento circonflesso 7 barra verticale marchio registrato chiocciola T o con tilde y con accento acuto sn6 islandese ax negazione a con dieresi u con dieresi h o barrata 4 a con dieresi a con dieresi u con dieresi h negazione t apostrofo. 4 barra. Txp euro e tislandese 0 tt. Apostrofo Euro. O con accento circonflesso. Barra rovesciata o con accento circonflesso.